Presidente, salve, grazie per la parola. Eh, ringraziamo tanto l'onorevole Mussolini per aver presentato questa, questa mozione. Riteniamo utile e importante affrontare temi come questi, appunto per l'abbattimento delle polveri sottili. e del del particolato insomma, del PM10 tutte quelle sostanze che inquinano l'aria e che chiaramente provocano un danno ambientale eh, il progetto che è stato eseguito dall'artista in zona Ostiense è stato effettivamente un progetto che ha destato molta attenzione sia alla stampa ma anche per molte associazioni ambientaliste che hanno eh, colto con favore questa eh, bellissima prova sia artistica ma anche eh, di contributo appunto, alla, alla sostenibilità, perciò anche a quell'impatto che eh, oggi eh, le polveri sottili hanno sulla salute pubblica e anche su eh, ciò che concerne l'ambiente e la natura. Eh, è bene eh, affrontare anche un tema eh, di questo tenore, di questo rilievo all'interno della Commissione Ambiente perché io mi ricordo già tempo fa ehm, ricevetti delle, eh, appunto delle comunicazioni di altre start-up, di altri progetti che chiaramente possono essere messi in campo eh, sul territorio capitolino, perciò è ben eh, importante anche sviscerare questa questione, anche valutare altri progetti nella sede appunto, competente che è quella del Dipartimento Ambiente e perciò della Commissione Ambiente. Oggi voteremo a favore di questa mozione perché ripeto, semplicemente, eh, noi dobbiamo, abbiamo il compito, l'onere eh, di eh, approfondire questa queste evoluzione che come vediamo si è tradotta anche in pittura artistica proprio per eh, la sostenibilità, proprio per l'approccio positivo verso eh, la nostra eh, città, perciò anche per la, la nostra natura eh, ed è bene insomma eh, svolgere delle attività Ehm, di studi approfonditi insomma proprio per comprendere se questa tecnologia può essere ampliata e può essere eh, divulgata appunto non soltanto a Roma ma anche, ma anche nelle altre città italiane. Perciò ecco eh, semplicemente Presidente per dire che eh, accogliamo con favore questa eh, proposta di mozione, eh, anche la disponibilità di portare in Commissione Ambiente e soprattutto un voto eh, favorevole. Grazie Presidente.